20 novembre 1978, muore a Roma Giorgio De Chirico, principale esponente della pittura metafisica. Nato a Volos, in Grecia, nel 1888, i suoi quadri più famosi hanno come protagoniste architetture essenziali, proposte in prospettive non realistiche, immerse in un clima sospeso, in cui le figure umane sono completamente assenti. We'll